fallimento stasera mm. io vi invito a dire le vostre Bibbie il Vangelo di Giovanni capitolo 6 Vangelo di Giovanni capitolo 6 versetto 1 <coughs> Giovanni capitolo 6 versetto <coughs> 1 Leggeremo i primi 13 versetti. Posso leggere? Amen, Vi posso chiedere di alzarvi gentilmente, ma c'è questa cosa che... No, no, Alleluia. Dopo queste cose sembra che il microfono è andato. Dopo queste cose Gesù se ne andò all'altra riva del mare di Galilea, cioè il mare di Tiberiano. Una gran folla lo seguiva perché vedeva i miracoli che egli faceva sugli inverni. Ma Gesù salì sul monte e là si pose a sedere con i suoi discepoli. Ora la Pasqua, la festa dei giudei, era vicina. Gesù dunque alzate gli occhi e vedendo che una gran folla veniva verso di lui, disse a Filippo, dove compreremo del pane? perché questa gente abbia da mangiare dicevo così per metterlo alla prova perché sapeva bene quello che stava per fare Filippo gli rispose 200 denari di panni non bastano perché ciascuno ne riceve un pezzetto uno dei, su dei suoi discepoli Andrea, fratello di Simon Pietro gli disse c'è più un ragazzo che ha 5 pani d'orzo e due pesci ma che cosa sono per tanta gente Gesù disse fateli sedere c'era molta erba in quel luogo. La gente dunque si sedette, ed erano circa 5.000 uomini. Gesù quindi prese i pani e, dopo aver reso grazie, li distribuì alla gente seduta. Lo stesso fece dei pesci. Quanti ne vollero? Quando furono saziati, disse ai suoi discepoli: raccogliete i pezzi avanzati, perché niente si perda. Essi quindi ne raccolsero e riempirono 12 cesti di pesci, di pezzi, e di quei 5 pani d'oro, Perdonate. Essi quindi li raccolsero e riempirono 12 ceste di pezzi di quei cinque pani d'orzo erano avanzate a quelli che avevano mangiato. La gente dunque, avendo visto il miracolo che Gesù aveva fatto. Alleluia! La tecnologia che Gesù aveva fatto, disse: questi e certo profeti che deve venire nel mondo. Gesù, quindi, sapendo che stavano per venire a rapirlo. No, perdonatemi, perdonatemi, perdonatemi. Allora, essi dunque nel versetto 13, essi dunque li raccolse e riempirono le 12 ceste di pezzi che di quei cinque pari d'orzo erano avanzati a quelli che, che avevano mangiato. Fino al versetto 13, gloria a Dio. Come tanto. Signore Padre, ti ringrazio ancora per stasera, grazie come tu, signore, dato l'opportunità di stare qui prego nel nome di Gesù che tu possa ungermi Signore che la tua unzione Signore sia sulla mia vita affinché Signore possa Signore trasmettere Signore come tuo canale ciò che ti ho messo nella mia vita nel nome di Gesù Amen, Amen. Amen. Alleluia il messaggio è prima predicato nella nostra vita e poi noi lo possiamo trasmettere all'uditore alla Chiesa Amen ma prima dobbiamo far sì che Dio lo predica la nostra vita allora mentre io chiedevo in preghiera al Signore, Signore, che cosa, che cosa si può dire? Tante volte io, io stesso ho sentito predicare e tante volte ho predicato su questi versetti del Vangelo di Giovanni, questi versetti che abbiamo, abbiamo appena letto. Ma io sentivo dentro di me che il Signore mi stava dicendo qualcosa di nuovo e gloria a Dio perché. perché qualcosa di nuovo, è arrivato. Amen. E io voglio dire questo stasera, se io facessi la domanda perché stiamo qui, che cosa, che cosa tu potresti rispondere? Quale fosse la tua risposta perché siamo qui? Allora qui è il, è il primo punto che se io dovessi dare la risposta o tu dovessi dare la risposta siamo qui per fare il servizio, per fare il culto siamo qui per ricevere la benedizione siamo qui perché la dedicazione del locale amen. amen. siamo qui perché vogliamo vedere Dio all'opera amen. siamo qui perché vogliamo vedere un miracolo siamo qui perché vogliamo che Dio ancora stasera ci dia qualcosa di nuovo è tutto bello questo? ma io farò questa domanda durante la predicazione perché stiamo qui? Amen. E poi alla fine, forse attraverso la parola di Dio, ognuno di noi porterà a casa una risposta perché siamo qui. Amen. Siamo qui, la gloria a Dio, perché come abbiamo ascoltato, il fedele Vincenzo è stato uno che veramente ha creduto. E gloria a Dio ci sono state le difficoltà come lui stesso ha destinato, ma le difficoltà ci sono state per tutti. Amen. Ognuno di noi, ogni ministro di Dio, affronta le proprie difficoltà, anche i fedeli affrontano le loro difficoltà noi ministri forse affrontiamo qualcuno in più ma una cosa è certa è che siamo stati chiamati per servire il Signore Amen. siamo stati chiamati perché vogliamo servire l'eterno siamo stati chiamati perché vogliamo fare la sua volontà siamo stati chiamati affinché anche nella tempesta noi abbiamo imparato a camminare. Amen. Abbiamo messo a camminare perché guardiamo la visione che è davanti a noi, abbiamo imparato a camminare perché ci siamo aggrappati al Signore, abbiamo stretto la mano del Signore e non la vogliamo lasciare. Ma c'è sempre questa domanda che ci accompagnerà, perché siamo qui. Amen. Perché siamo qui. Io ti posso solo suggerire... Nel frattempo, che nel, nel, nella predicazione, nella, nella della predicazione, non ti di dimenticate questa domanda, e fatela continuamente perché sto qui. E vedrai che riceverai tante risposte dalla tua mente, ma riceverai una risposta da parte di Dio stasera. Amen. Perché siamo qui stasera, Alleluia. Una gran folla seguiva perché vedeva i miracoli che Egli faceva sugli infermi, questo è scritto nel secondo versetto c'era una gran folla e poi abbiamo saputo no? nella lettura che erano circa 5.000 uomini e quindi una gran folla seguiva Gesù perché lo seguiva? Perché Gesù operava miracoli quindi c'era una gran folla che seguiva Gesù perché volevano vedere i miracoli volevano vedere gli infermi camminare, volevano vedere i malati guariti volevano vedere i miracoli noi possiamo dire... Grazie a Dio, perché noi non vogliamo solo vedere i miracoli, ma noi vogliamo vedere la gloria di Dio ogni giorno sulla nostra vita. Amen. Il fratello Vincenzo vuol dire, io sto qui. Perché qui io sto vedendo la gloria di Dio L'ho fissato in altri luoghi Ma questo luogo è per la gloria di Dio Amen. Quindi il fratello Vincenzo E insieme a noi stasera siamo qui non perché vogliamo solo vedere i miracoli Ma vogliamo vedere la gloria di Dio Ma qui c'è una parte C'è una folla fatta di 5.000 uomini Che seguivano Gesù Perché loro volevano vedere i miracoli ci sono molti che sono legati ai pastori io lo dico sempre non vi convertite ai pastori perché fate una brutta fine perdonate <ride> per la frase non vi convertite ai pastori ci sono molti che sono legati ai pastori io non lascio il mio pastore io non lascio il mio pastore va bene direte lo bello stretto stretto ma io non lascerò mai Gesù Cristo Amen. Amen. è diverso io non lascerò mai il mio Signore noi siamo qui per Gesù Cristo il Signore alleluia perché sei qui stasera? Perché siamo qui stasera? Siamo qui per Gesù Cristo il Signore. Amen. Amen. Amen. Amen. Alleluia. È vero che è la serata della dedicazione, ma io penso che questo non è l'unico servizio che si fa in questo locale. No? Quindi poi ci saranno altri servizi ancora. E quindi noi, voi, vi radunate di nuovo in questo luogo e non vi radunate più perché c'è la dedicazione, ma vi radunate perché Dio vi ha chiamato a essere presenti in questo luogo perché Dio farà qualcosa di molto speciale per voi e anche coloro che non sono in questo luogo, anche per noi che appartengono a un altro paese, un'altra città, un'altra chiesa locale. Ma Dio continuerà a fare l'opera sua, Dio continuerà a portare avanti ciò che Lui ha stabilito per la nostra vita. Allora, perché sei qui stasera? Perché sei qui stasera? Io vedo che forse c'è qualcuno che non lo sa. Oppure se cioè, non voglio offendere nessuno, perdonatemi. Se posso avere la libertà di dire quello che sento per lo spirito o no. Amen. Amen. Gloria a Dio. Gloria a Dio. Gesù, Gesù camminava e c'era questa folla che lo seguiva. Io faccio questa domanda e la faccio al Signore. Signore, ma tu sapevi? che questa folla ti seguiva solo perché voleva dire miracoli e la risposta è sì perché Gesù sa ogni pensiero della nostra vita Gesù sa tutto Gesù sa perché lo seguiamo Gesù sa perché facciamo determinate cose Gesù sa perché non andiamo in chiesa Gesù sa perché andiamo in chiesa Gesù sa perché combattiamo e Gesù sa perché non combattiamo Gesù sa perché siamo vigri e Gesù sa perché non siamo vigri Gesù sapeva ogni cosa ma questa folla lo seguiva. Questo Apollo è qui perché era, era attratto dai miracoli. Questo Apollo è qui perché voleva vedere Gesù operare i miracoli. Voleva dire qualche cosa di anormale. Pure io, pure tu. Insieme vogliamo dire qualche cosa di anormale, ma vogliamo vedere la gloria di Dio. Non quando si manifesta solo nell'operare i miracoli, ma quando soprattutto userà la nostra vita. Amen. Alleluia. Nel versetto 3 è scritto, ma Gesù salì sul monte e là si fosse a sedere con i suoi discepoli. Signore grazie. Alleluia. La domanda è questa qua, perché Gesù salì sul monte? Vi siete mai chiesti 5.000 uomini? Pensate a un corteo di 5.000 uomini? Eh, è un bel numero. È un bel corteo, no? 5.000 uomini che seguono Gesù. È sempre come se Gesù non avesse posto dove andare. Sembra come se Gesù non, non avesse trovato dove fermarsi e comincia a salire questo monte e salendo questo monte si porta dietro 5.000 persone, si porta dietro una moltitudine, si porta dietro una folla e allora io mi domandavo signore perché sul monte signore perché e se Gesù aveva proprio chiamato Filippo perché Gesù conosceva i pensieri di Filippo Amen. Se Gesù aveva chiamato Filippo perché Gesù conosceva i pensieri di Gesù sapeva Filippo in quel momento che cosa stava pensando. Forse ehm, è un pensiero mio, perdonatemi, forse Filippo poteva pensare in quel momento, ma il Signore non se ne accorge che stiamo andando in un luogo deserto. Ma il Signore non se ne accorge che la folla si è stancata. Ma Gesù sapeva pure perché la folla si trovava lì. La folla si trovava solo per te vedere i miracoli. E Gesù non vuole persone che vogliono solo vedere i miracoli, Gesù vuole persone che desiderano vedere la gloria di Dio completa. Amen. Gesù non vuole persone che vedono solo la dedicazione del locale, perdonatemi, ma Gesù vuole persone che prendono a cuore quest'opera e la portano avanti secondo come Dio ha stabilito per quest'opera. Amen. Gesù vuole persone che sostengono il ministro di quest'opera. Amen. amen Gesù non vuole solo persone che vengono e danno il bando alimentare gloria a Dio per questa attività pure noi la facciamo a chi ne ha bisogno ma Gesù vuole pure persone che intercedono per quest'opera Gesù vuole il persone Gesù vuole persone che se chiedono qualcosa un po' di più pesaduccio loro possono dire Signore eccomi sono pronto a farlo. Amen. Amen. amen posso rifare la domanda perché ci troviamo qui stasera voi pensate che ci è già arrivata la risposta? Sto prendendo molto tempo, Vincenzo. Voi pensate che ci è già arrivata la risposta? Mi state continuando a fare la domanda perché ci troviamo qui? De de de Dimentichiamoci di della dedicazione del locale. Non perché la voglio <ride> eh, mettere da parte o annullare, ma perché ci troviamo qui stasera. Se io mi fossi trovato al posto di Filippo, lo dico con tutta franchezza, e chiedo perdono ai ministri di Dio qui presenti. Dopo mi richiamate in disfatti, avrei detto, ci sapere in cima a me, <ride> Eh sì, perché un compito così difficile, non so se ci avete mai pensato. Un compito così difficile, fammi a comprare cibo affinché 5.000 uomini possano mangiare, eh, mi viene a No, perdonatemi eh, se scherzo su questa cosa, ma rimanendo sempre sotto l'atmosfera spirituale, eh, sarebbe meglio che se non fossi vero. Oppure qualcuno sta dicendo stasera, perdonatemi, penso che qualcuno non, non c'è qui stasera, qualcuno sta pensando e sta dicendo, vuoi vedere che a eh, niente a niente vi devo legare a quest'opera? E allora stai pensando qualcosa di positivo, sì, ti devi legare non devi solo stare qui perché è la dedicazione ma devi stare qui perché Dio ha permesso che tu stasera ti trovassi in questo luogo perché Gesù ha tante cose che a te sembrano difficili e impossibili da chiederti ma Gesù te lo chiederà e tu vedrai la gloria di Dio Amen. Amen. Amen. tu vedrai la gloria di Dio Gesù ti chiederà le cose impossibili non lo so fossi il pastore un giorno trovandosi in viaggio prenderai il telefono come fu per me circa 15 anni fa e ti dirà presiedi il servizio anzi preparati un messaggio e predica la prima volta che mi fu chiesto questo disse mia moglie stamattina in chiesa ci andrai da sola <ride> e poi non dico qualche accettivo <ride> per non scandalizzare qualcuno mia moglie mi disse perché disse perché lo dico Napoletana cauto, per stormino è buono lei mi disse: Ma che è successo? Hai litigato con il pastore? No, non ho litigato. Magari se li avessi vicino, <ride> non litigerei, <ride> Ma sicuramente, non senti <ride> la solo una tiche. Era solo per il fatto che lui mi aveva detto: Carmine, apri il servizio. Io mi davo la Gisis. E poi, per favore, io ce lo faccio. No, lui mi disse: Apri il servizio. Forse sta, stanno arrivando questi momenti per te. Per te che sembrano qualche cosa di difficile, ma Dio ti chiamerà a fare questo. Amen. Amen. Perché ci voglio questa sera? Però mi sono ripetitivo. Alleluia. Gesù stava dicendo a Filippo che cosa può fare con questa gente. Questo è quello che Gesù sta dicendo a Filippo. Questo è quello che Gesù disse a Filippo. Che cosa può fare con questa gente? quasi quasi e avevo condannato. Signore non si può fare niente. Gesù è la nostra speranza. All... All... All... Amen. Anche per questo locale non si poteva fare. Ma il profeta e il pastore, perché oggi devo dire anche il pastore, gloria a Dio, disse ci porteranno in locale fino a casa. La Chiesa risponde un momento. Ora arrivato il momento che tu devi dire qualcosa di impossibile che Dio ha messo nel tuo cuore e incoraggi il tuo pastore. Amen. Questo è uno dei momenti, è uno dei motivi perdonati. Perché ti trovi qui stasera. È bello quando le cose le dicono i pastori, eh. Ci cioè, ho detto il mio pastore che domani non piove. E se piove non si paga per terra. Perché il mio pastore è un uomo di Dio, è un ministro, è quello che dice, gloria a Dio! Ma è arrivato il momento che lo facci pure tu. Ah erano ah arrivato il momento che lo devi fare pure tu. Questo è il motivo per chi ti trovi qui stasera. Sei stato onorato a far parte di questa dedicazione, sei stato onorato a far parte di questo ministero, sei stato onorato al Signore e devi fare il cammino che Dio ti aiuta da fare. E per coloro che non appartengono a quest'opera sei stato onorato nel nome che tu hai da Nel nome del pastore Cino, nel nome del pastore Stefano. Stefano, nel nome del pastore... Pipola. Pipola. Bruno, giusto? Bruno, Bruno. Nel nome del pastore Bruno Pibola è troppo difficile <ride> <per la scelta>. <ride> <ride> Grazie a Dio No, faccio fatica con i nomi, perdonatemi Quindi non è soltanto per colori che fanno parte di quest'opera ma noi trovandoci in quest'opera sì che stiamo un po' calcando la mano su colori che appartengono a questo ministero ma senza dimenticarci che tutti insieme ministro Gesù Amen. Amen. Amen. E un giorno il Signore ritornerà. Ma questa volta, come noi sappiamo, non ritornerà per farsi mettere sulla croce, non ritornerà per soffrire, ma ritornerà per fare che cosa? Per la sua chiesa ah, per rapire la sua chiesa, chi si, si sente Parti della grande chiesa di Dio. Amen. Alleluia. Allora, perché sei qui stasera Perché io sono la Chiesa del Signore. Amen. Amen. Io appartengo al Signore, io sono membro del corpo di Cristo. Qualunque sia la parte, non mi importa, ma quello che mi interessa è che io appartengo al corpo di Cristo. Amen. Alleluia. Signore, grazie. Filippo gli presentò a Gesù la difficoltà, no? disse signore 200 denari di pane non bastano perché ciascuno ne riceva almeno un pezzetto, ma il problema è che nemmeno 200 denari c'erano, e la cosa più bella sapete qual è? L'esperienza più bella è quando non c'è niente e Dio risolve il tuo problema. Amen. La cosa più bella è quando non ce n'è, quando sembra che il diavolo si sia preso tutto. Io voglio dire questo, apri e chiudi la parenza, non voglio parlare delle nostre cose. Eh, quando i ragazzi, io dico la grazia, che sono a giorno ma sono collaboratore, gloria a Dio, qui ce ne sono 4, 5, 6, gli altri poi non sono potuti venire quando loro hanno completato quel locale e qui da, un poco prima della conferenza abbiamo fatto i, i quadri abbiamo fatto gli ultimi ritocchi abbiamo fatto l'impianto a non 3.000 euro e l'ultima assegna l'abbiamo pagato il 3 luglio abbiamo lasciato il locale il 20-21 luglio mi sembra quando abbiamo fatto quel locale e poi per nostra scelta come già ho detto prima l'abbiamo lasciato, abbiamo preso quest'altro locale abbiamo fatto il 30% di lavoro l'abbiamo lasciato, abbiamo preso un altro locale abbiamo fatto il 30% di io vi, do, vi dico questo io vi dico questo e lo dico è una confessione che io faccio io non ce l'avrei fatto tutta questa energia eppure grazie a Dio ci sono c'è stato un gruppo di fratelli che appartengono alla comunità di Sant'Alpino non ci sono mai fermati. A Dio. E io mi rallegro e dico signore, questo sono uscito da un locale e sono entrato con altro poi sono entrato in, in un'altra ancora, ma lavorano con tanta energia e con tanto desiderio. Gloria a Dio per questo. Perché ci trovano qui stasera Perché Dio cerchiamo a servirla. Perché Dio cerchiamo a servirla. Non so, dopo molto probabilmente c'è qualche torcente, no? io dovrò scappare perché dalle tante cose stasera a casa c'ho ospite che sono venuto da Avellino ho detto mia moglie ti promette che <ride> subito dopo la predicazione scapperò però dolcetto non voglio perdere, dopo me lo manderai gloria a Dio, gloria a Dio devo scappare e mi chiede per questo perché ho questa famiglia che stanno venendo, anzi già sono arrivato a quest'ora da Avellino e quindi mi aspettano perché vogliono parlare con me e sicuramente poi eh, ci vedremo insieme. Quindi Filippo presenta questa difficoltà al Signore. Filippo sta dicendo a Gesù Cristo, sì, Signore, senti, non è scritto nella Bibbia, <ride> senti, tu ti devi convincere che stai chiedendo qualche cosa impossibile! Per la cifra che ci vuole e dove troviamo? il cibo per questi qua e questo succede tante volte l'ho detto già prima questo succede molte volte questi pensieri arrivano nella nostra vita non voglio non voglio essere fredda a nessuno ma nella libertà lo voglio dire molte volte ci sono dei fratelli che arrivano con uno spirito condotto e cercano di essere proprio di ostacoli No perché non appartengono più al Signore. Ma incominciano a dire come facciamo, è lì, è qua, il locale, vincenze e poi, è Dio, è sotto e sopra. Gesù stava dicendo a Filippo, con i fatti non con le parole. Tu oggi vedrai qualche cosa che non dimenticherai mai più. Amen. Sapete perché ci troviamo qui noi? Perché noi vogliamo vedere la gloria di Dio. Amen. Noi vogliamo dire qualche cosa ogni giorno, che è difficile dimenticarci. Noi vogliamo vedere la gloria di Dio. Noi non ci lasciamo scoraggiare da niente e da nessuno. Se lo fa il diavolo, Dio ci ha dato l'autorità di fare che cosa? di schiacciamo sotto i nostri diti. Se lo fa il fratello con amore, siamo fratello La vedi di Dio il nostro Signore può di cosa amen. Amen. Amen. amen signore grazie sto per concludere ehm, ci fu nel, nel versetto 8 e il versetto 9 no, sono, sono un po' lungo però dove per forza perché alla fine devo dire perché ci siamo <ride> a Dio. nel versetto 8 e 9 è scritto che Andrea fratello di Simon Pietro gli disse c'è qui un ragazzo che bella notizia, che bella notizia. Filippo stava per vedere ciò che Gesù gli aveva chiesto. Amen. si più un ragazzo che ha cinque pani e due pesci. Però aggiunse, pure Andrea, fratello di Simone, fece la sua parte, però aggiunse e disse. Che cosa sono per tanta gente? Cinque pane e due pesci Prima gli portò la notizia E poi disse Che cosa sono per tanta gente? Alleluia Io faccio questa domanda sai? Questo ragazzo quando è partito da casa Per colazione <coughs> Ha portato cinque pane e due pesci Voi pensate che veramente il ragazzo Mangiava cinque pane e due pesci? Scusate, questo ragazzo, questo ragazzo perché si trovava lì, come noi perché ci troviamo qui? Questo ragazzo ha portato cinque mani e due pesci, perché veramente mangiavo così tanto. Questo ragazzo ha portato cinque mani e due pesci perché Dio gli aveva messo questo mio amore. E sapete perché è un ragazzo? Perché Cristo ci sta chiamando a essere come piccoli fanciulli. Se noi non crediamo come credono i piccoli fanciulli, non vedremo la gloria di Dio. Io non so di che cosa hai bisogno, non so di che cosa è successo, non so. Però una cosa io posso dirti: continua a credere nella semplicità. Amen. Amen. Il pastore arrivando a casa disse alla moglie: Ci porti in locale fino a casa. Voi pensate a un, un dir grande speciale, con una gru speciale che portava sopra, un locale, fino a casa del pastore, diceva, Vincenzo dove lo dobbiamo scaricare? E quindi Vincenzo in quel momento la moglie che cosa aveva detto? Qualcosa di possibile? aveva detto qualcosa di non vero. Arrivarono le chiavi locale, ma sempre locale. Amen. Amen. Amen. Amen. Alleluia. Questo ragazzo aveva, Andrea se ne accorse, questo ragazzo aveva, aveva cinque panni e due pesci. E lì vide la gloria di Dio. Sappiamo bene, noi la scrittura la conosciamo bene, Gesù pregò, ci fu la fortiprecazione, mangiarono tutti, si saziarono, furono salzi, alleluia furono pieni, ci furono degli avanzi, sembrano 4-5 pezzi, quanti avanzi ne erano. Come spinta. 12 ceste, uno per ogni discepolo. 12 discepoli, 12 ceste. Vi siete mai domandati? Questa è la domanda che io mi facevo mentre leggevo da Giove questi versetti. Vi siete mai domandati perché dice 12 ceste di pane e non di pesce? Vi siete mai domandati? Io con tanta sincerità non me lo sono mai domandato. Non me lo sono mai visto. Anzi, ho letto. Mi dà il fatto che erano avanzati 12 ceste e che i discepoli erano 12, quindi posso, possiamo dire una cesta ogni discepolo da mangiare. 12 ceste Di pane forse perché i pesci erano più squisiti quindi li avevano mangiati tutti <ride> o perché forse il pane non piace tanto o perché forse c'era qualcuno che stava a dire altri, grazie ma il pane non lo voglio dammi solo del pesce e perché proprio 12 ceste non 11 e non 13 e perché proprio 12 discepoli e non 13 e non 11 e perché proprio il pane perché siamo qui lavorate la risposta finale siamo qui per tante cose ma ciò che interessa al Signore che noi abbiamo il pane della vita e lo dobbiamo distruggere a chi ha bisogno Amen. Amen. e stasera il Signore ci sta dicendo voi avete il pane della vita e voi siete chiamati a dare il pane a chi ne ha bisogno Amen. la folla lo seguì perché vedevi i miracoli ma dicevi di Gesù non solo vedevi i miracoli non solo mangiare, ma Gesù chiede di chiede le ceste di male, perché il pane non deve mai mancare. E Dio ci benedica. Amen. Amen.